27 kill e.. ti parla, avanti parla. Mi fai girare sempre le balle, è ovvio che non ti parla. Tutto un team. Buonasera. Ciao. Uh. C'è un team da me. Siamo male. Lui, c'è uno che c'ha la tabla, quello che ce la tabla. Prego, tutto due, prego, tutto due. Sono stronzo, Potete venire qua. me lo io, io morto, morto c'è gente da me mi ha ferrato 7 di vita grazie no, sì. due team la uno Anzi di fottermi le kill Cazzo Vado così Ok With this Ho 22 kg. Damà eh. Ma roba tolo qui. Salta addosso. salto addosso. Mamma mia. Non è questa una buona idea? andare sì, siamo, siamo in quattro squadra ma se è un po di pure io non mi da meno non così tanto però sì, sì. ma guarda mi basterebbe anche un merito piuttosto hai delle frecce Disse no Leo, però lo voglio, per 27 kill e 2 assist, 2 assist. You're best, you're Hai best. battuto il tuo record mm -hmm. Cazzo io ho 6 kill e 8 assist Buruba hai battuto Inca. il tuo record Cazzo. Sì